Perché è così difficile alzarmi la mattina Trovare quella rima, guadagnarmi poi la stima Di me stesso e della vita Che ogni giorno salgo in fretta Non trovo contro voglia controvoglia ma stasera sono in vetta Cosa importa se ho le lacrime, il dolore sotto pelle Se la rabbia mi divora sono qui a pagar gabelle tutti i giorni tutto a posto Sei sempre più atterrita, Il nostro mondo è col più Il nostro avviso è una strada, Quando cerco la mia una rima che mi accada O una frase che mi ha letto Non ci serve poi rovarsi Per andare a comandare Basta farti quattro passi Nella del cuore La meccanica del cuore La meccanica del cuore Quando non hai più Giax a consigliarti la parola nel silenzio della notte. Il cuore batte forte in gola per paura delle botte o dell'amore. Incontrato a scuola non ci serve, giovanotti. La madre o Vasco Rossi. Basta farsi quattro passi nella meccanica. La meccanica.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 Hey. Alors, donc, euh, là, c'est les sept Bon, on avait dit qu'on faisait des petits 7, on a fait des grands sept Donc, après, si on veut continuer, tranquillement, je ne sais pas si eux ils vont partir, mais on peut continuer à de faire des chansons que tout le monde connaît en italien. Juste vous dire, yeah, ce soir, c'est autoproduit. Peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais en général, voilà, nous sommes musiciens, donc il y a un petit chapeau pour la magnifique soirée. Et, et voilà, je sais pas, de toute façon, les, les, les euros, ils vont nous les enlever, donc euh, mieux vaut, vaut s'en libérer le plus vite possible. Ouais. <rire> Toujours la même blague. Donc, merci, merci.